Iniziate a tremare! Non abbiamo paura di nessuno! Scatena i tuoi gormiti! Nuovi, fortissimi, ancora più di prima! Tutti da collezionare! Attenti, c'è Voidus! Ultralord Voidus, Ultralord Helios e Ultralord Trition! Più grandi, più forti! Indossa il nuovo Ultra Pracer. Prova anche tu il potere dei gormiti! E con le armi degli Ultralord nessuno può resisterti! Combatti anche tu coi gormiti!